Pensare di acquistare olio novello, come dal contadino di paese, ma a 3,49 euro per tre quarti di litro, fa di me un italiano medio. Sentore di frutto appena franto, sfumature di amaro e fresca piccantezza, soprattutto se non è olio raffinato, sono gli elementi da far sondare al proprio palato per un insindacabile giudizio. D'altronde non essendo ancora stato inventato il teletrasporto, non dirà ad un bel sentore di cisterna, magari da ex petroliera transoceanica, entra prepotentemente in pole position.